Buongiorno a tutti voi e bentornati nel nostro canale su YouTube. Qui vediamo il principio della rifrazione all'opera in un bicchiere d'acqua. Abbiamo immerso un oggetto e si vede che l'oggetto appare piegato. Quindi abbiamo immesso un coltello e vediamo che sembra piegato. Questo è dovuto alla rifrazione della luce quando cambia all'interno di un mezzo, si passa dall'aria all'acqua quindi abbiamo questo effetto vedete che si, si vedono doppia immagine